Siamo in una fattoria, il cavallo di punto in bianco all'improvviso si ammala e cade a terra. Il fattore che è molto affezionato a questo cavallo chiama il veterinario. Il veterinario gli fa, dategli queste medicine, però se il cavallo non si rialza entro stanotte lo dovete abbattere. Allora, tutta la notte il maiale va dal cavallo e fa, oh, ma tu l'hai sentito, quelli che hanno detto? Alzati, alzati! E il cavallo, ah, non ce la faccio, non ce la faccio. E il maiale... Prenditi le medicine, prenditi le medicine, che se no ti abbattono. Non ce la faccia. Il maiale veglia tutta la notte sul cavallo. La mattina seguente arriva il veterinario pronto per abbattere il cavallo. E il maiale fa, alzati, alzati cavallo, alzati. E il cavallo, mmm", e si alza in piedi. Il fattore vede il cavallo, lo abbraccia e fa, ma io lo sapevo so che ti alzavo, lo sapevo, sono molto contento, festeggiamo, ammazziamo il maiale.